Sì, grazie Presidente. Questo, come ha anticipato il consigliere Figliomeni riguarda le assunzioni di geologi per quanto riguarda appunto il personale di Roma Capitale. Allora, io vorrei ricordare, lui ha detto un esiguo, è stato preso, assunto un esiguo numero, allora io vorrei ricordare che eh, grazie a questa amministrazione abbiamo subito richiesto di eh, far assumere appunto dei geologi perché noi, insomma, voi sapete, sappiamo tutti che per noi... Eh, la protezione civile o comunque il dissesto idrogeologico ehm, per noi molto importante noi siamo sempre in contatto eh, con la protezione civile in, quando dico noi io parlo soprattutto della commissione lavori pubblici ma anche eh, urbanistica e ambiente perché noi sappiamo che il tema del dissesto idrogeologico è trasversale. Allora cosa succede? Noi ci siamo messi a scrivere eh, diverse lettere proprio all'allora all delegato Antonio De Santis, al personale, alla sindaca ed infatti sono stati assunti cinque geologi presi proprio da, una, ehm, da un bando di concorso eh, che eh, appunto aveva la graduatoria pubblicata nel 2012, quindi dal 2012 eh, furono assunti quattro solo nel marzo 2013 e poi non ci furono più assunzioni. È proprio grazie a questa amministrazione, perché abbiamo capito l'importanza del ruolo dei geologi, che appunto abbiamo chiesto ed ottenuto che siano lo scorrere di questa graduatoria. e Volevo dirlo a tutti una volta per tutti: le assunzioni di cinque geologi sono andate tre al Dipartimento Simu. Divisi due al dissesto idrogeologico e uno alla manutenzione strade, opera, appunto, perché sono anche le opere di manutenzione strade, è importante la presenza di un geologo, e poi uno ad ambiente proprio perché ambiente è un'altra eh, materia, un altro eh, ramo de, di Roma Capitale che, eh, dove impatta il dissesto idrogeologico. Un altro geologo è stato assunto proprio ieri. Quindi questo per dire, concludendo, noi voteremo contrario contro l'ordine del giorno proposto dal consigliere Fiumeni perché noi stiamo andando in quella direzione ed è chiaro che con, quando verranno fatti eh, nuovi bandi Chiaramente questo sappiamo che è una figura per noi molto importante, ma noi stiamo già procedendo con le assunzioni. Grazie.